Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video Io intanto spero di riuscire a realizzare questa cosa Perché si tratta di una chiamata sicuramente internazionale Ho visto questo screen giorni fa E ho deciso che quando avessi avuto il rinnovo di Iliad avrei fatto una ricarica un pochino più alta per fare questo video Oggi dopo ben 19 anni proveremo a sapere se posso ancora essere messo con un immane ritardo alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts Prima però devo capire come cavolo si faccia il più uno quindi stop il video Cerco di capirlo, ci vediamo, spero, solo dopo Allora ragazzi, credo che onestamente l'unico modo sia memorizzare il numero sul telefono Però io l'ho memorizzato senza nome Perché voglio vedere se anche a me esce quello che ho visto in qualche screenshot in giro Non riesco proprio ad addrizzarmi oggi Se uscirà ovviamente cercherò di fare lo screen. Ma adesso proviamo a far partire la famosa chiamata. Vi avrò fatto passare il mio credito, non so se l'ho detto al massimo taglio. The Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hogwarts is an exceptional boarding school for aspiring witches and wizards aged 11 to 18. Please listen carefully to the following menu options before making your selection. For campus information, please press 1 for admission. press 2 for rules and regulations, press 3 for housing. On platform nine and three quarters at King's Cross Station in Blassen. The train leaves precisely at 11 am and reaches Hogs Meeting Station, some time after lightning. For safety reasons, Hogwarts main campus is at an undisclosed location in Scotland, perched upon Black Lake, a picturesque campus of the many men, including the first rate Quidditch Bench, several greenhouses and gardens, and an hour relief. Please note that the forbidden forest near the ground is strictly off this. Muggle alert. Muggle alert. Muggle alert. For the last 30 seconds, we have been administering a mobile detection test. We have determined that you are indeed a Muggle, and are therefore not eligible to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. You may, however, enroll in Magical wins and Appreciation courses from the University of Phoenix, Ontario. Okay. As a Muggle, you are also not allowed to hear any of the information provided from Minister Hogwarts. You will We must now a minister It's causing you to forget everything you had just heard. gonna be out We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Gamer Highline.com <laughs> And sponsored by PredictionLog.com, our new site that lets you officially log your predictions on sports, politics, pop culture, reality TV, anything you might make predictions about. Each prediction is logged with an official date stamp and time stamp, so you've got proof that you called get map calling the School of witchcraft and wizardry an exceptional boarding school for aspiring witches and wizards age. ricomincia, vale, Dunque, ragazzi, <coughs> Io vi riporterò soltanto la prima parte della chiamata Perché ho visto che stava ricominciando Al di là che prendessi i numeri o meno Adesso controlliamo insieme il credito È gratuita 687, 687 Vi farò lo script È assolutamente gratuita Io avevo paura di pagare Dicevo, vi farò la schermata per darvi la prova, provata che la chiamata è assolutamente gratuita. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordo a tutti i fans di Harry Potter che io sto registrando domenica 15 marzo. Dal lunedì 16 marzo ci saranno ben due episodi della saga a settimana. Il che vi devo dire, da una parte sono felice, dall'altra complica ulteriormente le vostre richieste Perché voi mi avete chiesto di fare le differenze tra libro e film Io ci provo, però guardare due film a settimana e recensirli e leggere il libro non è che sia tanto semplice Lo so che ora siamo tutti a casa, però io non vivo da solo e' già stata un'impresa trovare il tempo di fare questo video, credetemi Quindi io ci provo, però ecco se non ci riesco Cercherò di inventarmi qualcos'altro Per portare avanti il canale Vi dico solo che non è semplice appunto Perché eh, non vivo solo E siamo tutti in quarantena per il motivo che sapete Non lo scriverò neanche nel titolo Mi rifiuto Proprio. grazie a tutti e ci vediamo alla prossima NOX